Https 2.0 barra la luce del mondo.it barra, barra 9.4 trattino salmo trattino profezie trattino dei trattino nostri trattino giorni trattino giudizio trattino contro trattino gli trattino empi trattino solo trattino chi trattino pieghera trattino le trattino ginocchie trattino a trattino Gesù.mp4 Gloria a Dio pace del Signore una felice serata a tutti quanti Dio già ci ha benedetto ancora questo giorno e ci ha dato tempo questa serata di poter andare in programma per portare la parola di Dio nel Salmo 94 dove dice come testo giudizio contro gli empi è un giudizio contro chi non crede a Dio e a Gesù che non crede che c'è un creatore che ha creato il mondo che non crede che c'è una mano divina che potrebbe salvare tutto l'universo con il suo raggio fulminante questa sera ci sarà un prospetto di ciò che il Signore vuole condannare chi non lo segue e chi non manifesta al suo figliolo Gesù, la bontà, la misericordia. Il rendimento delle sue azioni passate e non presenta a Gesù la richiesta di essere ammesso alla luce di Dio attraverso Gesù Cristo. Stasera sarà il colmo. L'interpretazione di una profezia futura attraverso queste poche parole stasera interpreteremo ciò che dio vuole parlarci a ogni singola creatura a ogni singolo figlio di dio a ogni singola figliola di questo ci sei anche tu fratello che sei tu sorella che sei un piede qua è una gamba altrove Magari in questi giorni di problemi tra virus tra angustie tra mancanza di lavoro tra mancanza di euro a casa di guadagno disoccupazione altro ti sei smarrito nella fede e stasera il Signore vuole richiamare attraverso questo umile servo angelo. Picone vuole richiamare al voi se tu accetterai stasera questo richiamo, stasera entrerai di nuovo nella recinzione della casa di Dio. Perché senza motivo. Si deve tenere accorto, era già sbandato eri già sbandata fuori dal recinto già erano cominciati i primi incubi la notte non dormire bene se sì, alcuni sogni si sono ripetuti e ti era gravato di laibiria aggravata senza che te ne accorgessi e non sapevi come poter rientrare di nuovo ti facevi schifo e piena di vergogna tu eri piena di vergogna. Non sapevi come entrare di nuovo nella grazia di Dio stasera dio ha messo una pietra sopra un suo peccato se stasera prenderà in considerazione giochetti della e chiedere perdono stasera stessa sarai ammessa a tavola nella famiglia di dio ve questo è più che il signore stasera voleva comunicare come primo enfasi del giudizio contro gli evi tutti quelli che si sono smarriti sedevano con solletico qua oppure qua oppure qua oppure qua che dovresti passare la mano perché non puoi trattenerti ecco la spia come quando vediamo la spia rossa nel Cruscotto della macchina che finisce l'olio questo solletico che ti è venuto mentre io parlavo di ciò che vuol dire questo salmo giudizio contro i Ebi e ciò che andava leggendo dire che hai avuto la prova del 9 sapete quando facciamo la prova del 9 per rientrare di nuovo a sapere se non c'è stato errore noi facciamo quando facciamo la moltiplicazione poi vetro diciamo facendo la sottrazione e vediamo che ritorniamo all'unità di prima allora tutto con guagli a stasera quando tu hai avuto questo solletico hai avuto la prova del 9 che ciò che dico è il tuo problema se non hai avuto solletico neanche ciò che hai fatto con il solo sci per allontanare questo solletico allora sicuro sino alla purezza della famiglia di Dio. Mi congratulo con che tu sei nella purezza divina bravo fratello brava sorella. Mi congratulo con te. Ma se hai avuto un solletico oppure magari hai fatto con la lingua o come labbra questo movimento o con la spalla o così quello con l'occhio senatore l'uomo puro non si muove neanche una sillaba quando rende un discorso che potrebbe toccarlo fermo immacolato facendo una respirazione profonda nella tranquillità tranquillità avendo la maggiore la serenità di Edice quell'uomo o quella donna che sbatte e non ha solletico e nella purezza divina ma se c'è qualcuno che si muove appena appena niente paura vi siete accorti che avete un difetto siete in difetto o la fede di Dio vi procura paura avete avuto la prova stasera stessa potrete entrare di nuovo nella famiglia di Dio. Piegando le ginocchia davanti a Gesù fra poco pregheremo. Immaginate i piedi di Gesù insieme a me e chiedetegli che perdona tutti i vostri peccati. Ed azioni negativi umiliatevi con tutta la vostra forza e condotta e la vostra mente con tutto il vostro spirito chiedete perdono per tutto e chiedete con animo sincero non avete più incubi dormirete nella pace nella gioia e nella felicità questo ve lo garantisco io che non sono nessun ma sono quella persona nella casa di Dio. Nessuno sono, ma quello che sono, sono bene la prova è finita. Adesso tranquillizzatevi potete muovervi con tranquillità, senza nessun problema quello che avete capito lo avete capito quello che ancora non avete capito potete chiamarmi in privato in whatsapp non mi chiamate in facebook perché ho tutti i profili impegnati con la diretta, sono in diretta con tutti questi profili italiani ed esteri e con i profili anche in altre lingue per tutte le altre nazioni al mondo. Ogni nazione ho un profilo aperto e mando video a tutto il mondo. Quando chiamate mi chiamate con Whatsapp e io risponderò ma non chiamate quando sono in diretta perché non posso rispondervi a voi. Farete errori nella diretta per chiudere la vostra chiamata guardatevi la diretta che sto facendo appena finisce. Mi chiamate sappiate quello che fate, perché chi lavora per il Signore onestamente ha bisogno il vostro aiuto, la vostra collaborazione a Dio volendo adesso presenteremo in quattro parole portando il termine che chi usa l'acqua bollita che si può adoperare come te o altre bevande a che cosa serva l'acqua bollita serve per guarire il tumore a distruggerlo e anche tutte le altre cose che ci sono nello stomaco e nella nostra persona interna e esterna tutte le allergie e tutte le cose che potrebbero danneggiarci quest'acqua bollita cura e il tumore lo annienta completamente perché l'acqua bollita muoiono tutti le cellule tutte le cellule che si nutre il tumore e dato che l'acqua resta senza germi pura il tumore non ha cibo più e deperisce, e quando il tumore deperisce il dottore che tiene sotto controllo il paziente vede che il tumore è ridotto se coordina un'operazione lo taglia lo analizza quella persona è guarito guarita però non ritorniamo dopo lo Operazione all'acqua che bevevamo prima acqua imbottigliata dobbiamo bere sempre l'acqua bollita e poi quando si raffredda durante il giorno si può mettere nelle bottiglie come faccio io me la porto a lavorare due o tre bottiglie. Dipende quello che mi bevo una famiglia, 4, 5 persone comprende 4 o 5 bottiglie 6 bottiglie la mattina in domani se ne resta buttatela la fate di nuovo la bollite 4, 5, bottiglie e ci mettete quello che volete io ci metto il tè al limone lo compro nei grandi magazzini con un barattolo da un chilo con pochi euro perciò figuratevi non costa tanto invece comprare l'acqua e costa molto cara specialmente una famiglia grande sono tanti quattrini che si dispano durante l'anno. Bene, chiudiamo quest'argomento perché non vogliamo dileguarci sempre a moltiplicare quest'argomento che già i miei video sono pieni di questo argomento e perciò chi mi segue può subito prendere gli altri video e ci sono le altre cose approfondite come l'allergia del viso dei giovani brufoli. Ritorna la pelle così liscia come il nonno Angelo Picone. Vedete è liscia. Pulita giovane e mi sta facendo affacciare i capelli il Signore mi guida vedete fra poco stanno diventando nere vedete di nuovo diventeranno nere Vedete le retroguardie fra poco quando Dio vuole mi vedrete coi capelli neri come quando avevo venti anni. Questo ho chiesto al Signore ciò che chiedo al Signore e voi state chiedendo a Dio. Azzardatevi a chiedere a Dio quello che desiderate ma non oggi lo chiedete e domani lo rifiutate. Questa richiesta deve essere sempre ferma come se voi la avete già ottenuta vedete io è una vita che dico mi sta facendo affacciare i capelli immaginate mi prendevano per pazzo e invece il signore me li sta facendo affacciare deve essere ferma questa fede dovete vedere che questi capelli ce avete già io mi vedo con una bella chioma uguale come l'avevo già prima quando avevo 20 anni pensare al positivo dovete perché dato che affacciano poi io le coltivo una chioma dall'alto mi vedo così una bella chioma come quando avevo 20 anni io li vedo e questo vedere che proietto nell'astrale diventa come un'azione predefinita realtà poi ve ne parlerò di più su di questo ciò che noi vediamo interiormente e se sempre manteniamo questo pensiero avviene la realtà Alta perché mentre noi vediamo questa azione noi proiettiamo nell'astrale nella celestiale gerusalemme ciò che vediamo bellissimo questo discorso io mi vedo ricco ricchissimo potente e umile davanti a tutto il mondo L'umiltà è la ricchezza, e per questo il Signore ve lo dona, anzi che io vedo, non sono ricco, umile e sapiente, dato che lo vedo lo saro. Vedo una piccola idea che si porterà. A compimento per concretizzare quello che vi sto dicendo. Forse qualcuno di voi quando c'erano i fumetti di Paperon e Paperone chi non ha letto i fumetti di Paperon de Paperone quando lui si faceva il bagno dal trampolino si buttava sopra i quattrini d'oro. Questo è perché per farvi capire ciò che si fa con la mente diventa realtà capite con la nostra mente ci dobbiamo vedere già quello che desideriamo ottenuto ottenuta la grazia, la ricchezza. La potenza come se fosse già nostra desiderate qualcosa immaginate già la possedete, la vedete, la gustate qualsiasi cosa volete una macchina a casa una piscina, un giardino quello che desiderate. La dovete vedere come se la state possedendo o la state guidando essere al timone di quel che desiderate. Capite se voi lo seguirete ciò che vi sto dicendo con la vostra mente e vi vedete già in quella cosa che avete quella cosa che desiderate e non una volta sola, sempre finché si concretizza prima nell'astrale in cui ridiscende sulla Terra. Ecco perché a volte leggiamo nella parola del Signore. Tutto quello che si manifesta a un lungo andare delle profezie delle cose che avvengono dopo secoli si potrebbero avvenire anche all'istante. Ma perché Dio li fa manifestare all'istante? Vedete, io ho uscito mi sono bagnato le labbra con la lingua e perché mi ha toccato questo messaggio non siamo verbali. Ciò che noi siamo in quell'azione coinvolti si manifesterà un messaggio unico spione vi è venuto qualche solletico a qualcuno. Mentre io dicevo queste cose se vi è venuto solletico avete il debole in questa azione allora se avete questo debole coltivatelo non terrorizzatelo scrivetevi ciò che desiderate la mattina quando chiedete a Dio di benedirvi la mattina invieremo. Insegnatevi a memoria e poi la dite nella preghiera ogni giorno ciò che avete trascritto ogni giorno al Signore sto manifestando in preghiera ciò che desidero questa cosa Signore. Ho bisogno di queste cose proiettate nel senso di ogni particolare ciò che volete diventare, ciò che volete costruire, ciò che volete espandere nel popolo di Dio col titolo con nome manifestato scrivendolo che avrete già che avete manifestato scritto desiderato e pregato vi adesso chiudiamo quest'argomento e preghiamo desidero che chi va in preghiera insieme a me andiamo in ginocchio anche che io sono qui davanti a questo piccolo schermo Solo che se mi inginocchio non mi vedrete più, devo abbassare il telefonino, i movimenti nel video si può rischiare anche che si chiude la webcam. Perciò io immagino che mentre che sto pregando mi inginocchio con la... Mente prima il ginocchio destro e poi il piede sinistro e il ginocchio sinistro mi abbasso ai piedi di Gesù. Immagino con la mente che ragiona davanti ai piedi di Gesù. Se qualcuno non è capace vedere piede di Gesù apre gli occhi. Guardi i suoi capire come faccio io, mi guardo l'immagine come se fossero i piedi di Gesù, vedete semplici? Allora immaginiamo i piedi, immaginiamo che siano i piedi di Gesù semplice più semplice di così è impossibile. E allora vediamo di nuovo che andiamo in preghiera. Dichiarando un amore per Gesù Padre Celeste, stasera vogliamo ringraziarti che siamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù, ci chiniamo e baciamo i piedi di Gesù, grazie mille Gesù che possiamo ancora oggi essere davanti a te ai tuoi piedi e noi desideriamo soprattutto essere Perdonati da te qualunque peccato che abbiamo fatto volontario o involontario. A volte, magari, qualcuno vicino a noi ha bestemmiato e noi abbiamo ascoltato questa bestemmia che ha detto quello che era vicino a noi e certamente abbiamo replicato questa bestemmia signore perdonaci o oh signore che ancora abbiamo pensato qualche cosa di maligna qualcosa che ci ha trasportato attraverso un pensiero verso il peccato Dichiariamo, perdona, o oh Signore mio Gesù, qui siamo poveri ma pieni di Spirito Santo perché Tu ci hai liberato da ogni iniquità. Siamo qui davanti a tuo cospetto e stasera mio Gesù vogliamo chiederti che tu ci dia tanta grazia stasera e illumina il nostro cammino plasmaci dall'altro e qualunque cosa che abbiamo fatto stasera dichiariamo perdona qualunque attraverso te vogliamo salire pieni di spirito santo a nostro padre celeste Dio d'amore per incoronarlo perché merita di essere incoronato di baci d'amore e di ogni cosa che lui si è elargito su di noi sulla nostra famiglia sui nostri cari amici, sui nostri parenti si sì, padre. Tu sei il nostro Dio e stasera, Padre, vogliamo salire te soprattutto per questo per dirti grazie. Grazie di tutto quello che tu hai fatto per noi ancora stasera, Padre. Plasmaci. Dall'altro e dacci sapienze di poter condividere questo salmo. Padre del Salmo 94 Stasera padre dichiariamo di venire tu come prima persona padre ad illuminarci più che tu desideri comunicarci perché questa sera siamo vuoti completamente non abbiamo neanche letto questo salmo perché è inutile leggere questo salmo. Prima che lo presentiamo al tuo popolo, perché sappiamo che tu metterai le tue parole della nostra bocca solo ciò che tu metterai nella nostra bocca. Noi diremmo non è necessario padre che noi leggiamo questo salmo perché siamo già sicuri che tu hai riempito il nostro spirito la nostra bocca, la nostra lingua di ogni sapienza. Grazie e ti ringraziamo ti ricordiamo che ti benediciamo per quello che tu fai ancora padre ti preghiamo per tutto il mondo intero benedicilo padre come in questi giorni qui in italia addirittura sono cadute delle grandine così grosse che hanno spaccato dei vetri delle macchine e hanno procurato ferite all'umanità e danni all'agricoltura o oh buon padre è vero che queste cose devono succedere è vero che questi cataclismi devono accadere perché tu hai tramandato nella tua parola ma ti prego, Padre, fai che noi che abbiamo accettato te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo non subiamo danni né noi né i nostri familiari ti. Preghiamo. Ti prego, Padre, toccaci e tocca i nostri familiari Padre che possono essere salvaguardati da te e dal tuo figliolo e dai tuoi sudditi. Gli angeli, gli arcangeli che tu comandi per la distruzione del mondo grazie come faceste in Egitto chi aveva messo il segno davanti agli stipiti della porta non veniva toccato dall'angelo sterminatore così il nostro. Segno è quello che abbiamo accettato tuo figlio Gesù, il sangue prezioso di Gesù Cristo. Il nostro Salvatore nostro segno divino comanda Padre e dove c'è questo segno del sangue prezioso del tuo figliolo non veniamo toccati nessuno né noi né i nostri cari che stiamo pregando che si possono salvare mentre attendono di accettare gesù cristo il salvatore non essere sterminati dall'angelo sterminatore come fu in egitto fa che sia anche adesso ti ringrazio padre nel nome prezioso del tuo figliolo gesù cristo il nostro salvatore del mondo. Amen. Cari nella grazia voglio salutare il fratello Danilo Saltafossi che ha scritto i saluti che manda in salute Dio ti benedica fratello Danilo d'Altafossi ti mando i miei saluti ancora mando i saluti a Sabrina Vettore che sta guardando Dio ti benedica ancora Francesco Fancano che scrive Amen voglio dirti che Dio ti benedica. Dio voglia la pace del Signore sia con tutti noi ancora decisiva qualcuno che vuole scrivere qualche messaggio mentre leggerò la parola di dio nel salmo 94 nell'intervallo cercherò di benedire anche lui o lei chiunque sia bene adesso leggiamo e al salmo 94 abbiamo specificato il giudizio contro gli empi che cosa sia a che cosa era e come portatore e portatrice di negatività a tutti coloro che non accettano Gesù Cristo e sono mondani abbiamo specificato con ardore o quasi questo titolo e proseguiamo dal primo versetto in poi. «A Dio sia la gloria in Cristo» gesù amen dio delle vendette o oh signore dio delle vendette mostrati nel tuo fulgore Vedete che ha scritto questo salmo proprio lo incita a Dio di mostrarsi con la sua forza e con il suo ardore mentre giudica l'umanità con il giudizio contro gli empi disturbatori di iniquità. Gli dice Dio delle vendette guarda già lo chiama per nome delle vendette è qualcuno si è toccato qualcuno si tocca qua o qua o qua o qua o sollevo. Oppure se la lingua si insapona tutte le labbra sì quel problema dentro di lui vedete già il sapientone che ha scritto questo salmo. Noi non possiamo fare nient'altro che dirlo quello che Lui ha scritto e lo chiama per nome. Dio delle vendette, oh Signore, Dio delle vendette nel tuo fulgore mostrati e distruggi questa umanità che non merita. Grazie. Questo dice mostrati Dio delle vendette e colpisci tutti coloro che non meritano nessuna grazia. Ci sono quelli che non meritano grazie, sono le persone che ancora tattoggi, stasera, domani, dopodomani che ascolteranno questo video ancora se ne fregano di Dio, se ne fregano di ciò che dovrebbe succedergli se ne fregano di tutto e proseguono sempre a peccare, peccare. Peccato proseguono, sempre peccare e non chiedono, perdono, non si umiliano. Queste sono le persone che saranno distrutte, annientate disperse nell'umanità e prese da Satana con il gioco. Sapete quel gioco che usano i guiboi con il laccio? Il laccio prendono il cavallo così prendono l'uomo, una donna che si lascia lontano da Dio. Ecco, questo è il primo versetto e secondo ancora prosegue e dice Giudice della Terra. Rendi ai superbi quello che si meritano vi siete toccato il viso stasera il salmista è arrabbiato proprio si vuole vendicare Giudice della Terra. Rendi ai superbi quello che si meritano, così meritano il superbio. I superbi sono quelle persone che non guardo in faccia a nessuno, a volte non guardo neanche a suo fratello in faccia. Se il fratello gli chiede aiuto, il fratello ha bisogno, qualcosa non lo guarda. Neanche in faccia gli dice non posso aiutarti e si gira lo sguardo dall'altra parte questi sono le persone empi. Queste sono le persone che non piacciono a Dio. A Dio piacciono le persone che pregano le persone che si lamentano davanti a Gesù le persone che collaborano con i fratelli e sorelle. Le persone che qualcuno lo chiama. Gli dice fratello angelo. Guarda che i miei figli non hanno da mangiare e come fa il fratello Angelo. A volte, quando lo chiamano prende di 50 euro euro. Egli li rispedisce questo non è che lo deve fare tutti un esempio, un piccolo esempio che si toglie una tunica se ne ha due per darla al fratello o a chi è nudo quello gradisce Dio. Dio gradisce l'uomo umile che quando vede un suo fratello o una sua sorella che sta male non se la dimentica la chiama e gli dice sorella ieri mi è sembrato che stavi male e ti ho chiamato come stai oggi a grazie fratello grazie oggi sto meglio le tue preghiere mi hanno aiutato tantissimo questo gradisce dio non gradisce dio che si deve ammazzare uno totalmente togliersi la vita per un'altra persona no questo non lo gradisce di Dio gradisce che noi possiamo fare quello che abbiamo impossibilità di far non ammazzarci non toglierci tutto quello che abbiamo. Perché se no restiamo noi nudi e crudi anche noi. Ma quello che abbiamo superfluo doniamo per l'opera di Dio per il popolo di Dio. Questo gradisce Dio oggi se noi vediamo che questo salmo è così duro è che esso è stato strapieno delle cose negative della gente di allora e adesso perché questa parola di Dio è scritta perpetua per tutta l'eternità non cambia, i tempi cambiano, il popolo ricambiano, l'uomo cambia. Ma la parola di Dio non cambia mai è sempre quella Salmo 94. Era allora il Salmo 94 è rimasto adesso il primo versetto e quello che adesso ed è rimasto adesso rimarrà ancora quello che se il terzo versetto dice fino. A quando gli empi o oh Signore, fino a quando gli empi sino perché a volte ci sono degli esempi sonori potenti, quindi, di ricchezze camuffate, ricchezze che loro non hanno potuto raggruppare che ci è chi ha avuto una donazione chi è stato che hai ereditato chi è stato che ha rubato chi è stato che è diventato ricco uccidendo altre persone che è stato quello che è stato non voglio mettere la droga i camorristi la mafia la camorra non voglio mettere nessuno. Ho incluso tutto il mondo. Voi mi capite perché quando parlo troppo chi parla troppo butta la saliva dalla bocca e io non voglio sputare la saliva dalla bocca parlando troppo. So che quello che dico sono compreso questa gente che trionfano il salmista dice fino a quando i envi trionferanno con il punto interrogativo e esclamativo. Fino a quando Signore, questi envi che sono gente cattiva, trionferanno fino a quando il salmista è così arrabbiato che si dimostra ardito verso l'Eterno. Fino a quando Signore durerà questo di maltrattano ancora il tuo popolo fino a quando si fanno le risate sotto le spalle del tuo popolo quando fino a quando questi deputati che stanno distruggendo il popolo tuo con tutta questa mescolanza di idee che non servono a niente Fino a quando Signore lo dico io adesso fino a quando Signore questa legge che stanno facendo sbagliate per uccidere il tuo popolo stanno perseguitando il tuo popolo per distruggerlo fino a quando Signore permette queste cose ancora Signore. Questa gente sterminala completamente o cambiano rotta e chiedono perdono distruggi la signore o la fai cambiare rotta con tutte queste bugie che stanno mettendo in atto non si capisce più niente. Se si deve fare il vaccino se non se lo devono fare quante volte se lo devono fare quando ancora si devono iniettare che cosa dire iniettano per distruggere stanno distruggendo anche bambine adesso. Adesso costringono anche i bambini a vaccinarsi che non è necessario fino a quando Signore permetterai al tuo popolo che venga distrutto fino a quando perché questa gente è malvagia distruggi chiunque si mette contro il tuo popolo o oh Signore fai cadere un fuoco al cielo e distruggi chiunque o oh cosa vuole distruggere il tuo popolo Signore un fuoco scenda dal cielo come folgora distruggi l'uomo». «O donna che si mette contro il tuo popolo, sia che muoia sotto un fuoco, un fulmine, una metropoli grandine di ammasso su di lei su di lui che osa distruggere Signore un fuoco» una meteorite la luce tua folgora chiunque si mette davanti al tuo popolo per distruggerlo signore annienta nel nome del tuo prezioso figlio gesù cristo amen adesso sta parlando dio o oh mio servo prezioso Benedirò tutti li voglio bene nella vita e la vita di tutti coloro che stai pregando un grande bene della famiglia a tutti i familiari delle persone che seguiranno il mio figlio, il Benedetto Eterno fino al momento quando avrò chiuso le porte». Nessuno potrà più entrare verso la Gerusalemme che il mio figliolo ha completato, come fu agli anni del mio servo Noè che chiusi la barca con la forza con il catrame da sigillare di dentro di fuori». Nessuno ha potuto entrare così si chiuderò la porta eterna dice Dio fino a quel giorno i tuoi familiari e familiari di chi stai pregando e di chi ha accettato il mio figlio Gesù Cristo potranno trovare riposo potranno trovare la vita potranno trovare la salute, potranno trovare la ricchezza spirituale. Ma dopo quel giorno nessuno di loro potrà salvarsi come fu ai tempi di Noè, morirono tutti annegati. Qui invece moriranno con un'esplosione del pianeta perché presto questo pianeta esploderà, perché l'uomo stesso malvagio lo farà esplodere. Ho già contato il tempo dell'esplosivo, io ho lasciato libero l'uomo di morire o di salvarsi. L'uomo ha distrutto questo pianeta l'uomo farà esplodere questo o oh tu mio servo angelo piccone non allarmarti perché da te sorgeranno grandi nazioni nella gerusalemme celeste eserciti di angeli che attendano che aspettano Fai quello che può non allarmarti lascia andare il suo destino lascia andare chi vuole morire lascia andare tutti tu proclama la mia parola lascia a ognuno al suo destino non sforzare nessuno a ognuno il suo destino perché ormai ho scritto nel libro tutti quelli che si salveranno sono già scritti Ecco perché c'è questa durezza dei sensi. Questo libero arbitrio di incomprensione tra la fede e tra la verità stavamo tra la vita. I libri sono già sigillati da secoli non ti allarmare servo fedele resta in pace così ti ho svelato quella profezia virtuale che tu hai annunciata prima di partire questo video l'ho proclamato per il mio stesso nome Dio sono. Pausa questa gran profezia per il mio stesso nome. Pausa grazie Padre Celeste. Dio d'amore sì grazie, che mi hai liberato da tutta la mia angoscia potendo di salvare molti o pochi tutti quelli che potrebbero adesso ho libertà, tranquillità. Grazie nel nome di Cristo Gesù di quanto questo versetto dice fanno discorsi arroganti tutti i malfattori si vantano certo sono nella ricchezza sono quelli che comandano sul lavoro hanno il coltello dalla parte del manico facevano così. Racconta perciò quello che dicono loro che ordine danno ma Dio ha avuto pietà per il suo popolo ha messo un ordine che chi è maltrattato da questo maltrattamento di questi deputati di queste leggi può denunciarli all'ordine governativo con timbro firma e marca da bollo senza paura. Nessuno lo potrà arresterà lo potrà fare questo e il Signore che lo ha permesso allora chi viene maltrattato obbligato a fare quello che lui non vuole. Può denunciarle nessuno si dovrà sentire obbligato a vaccinarsi. O a fare quello che loro vogliono non vuoi perciò chiunque viene obbligato può denunciarli e finiamola con questo partito o repubblica che ci sta distruggendo finiamola capovolgiamo tutto perché siamo noi i più forti loro cadranno all'istante non appena noi alziamo la testa e crediamo perciò sediamoci forte alziamo la testa e crediamo loro subito avranno paura e dal quinto versetto dicono schiacciamo schiacciano il popolo o oh signore e opprimono la tua eredità stanno schiacciando il tuo popolo di dio cari nella fede se vi viene un solletico qua sul viso sulle braccia sul corpo e dovete grattarvi come sto facendo io direte che siete contaminati da questo discorso c'è qualche solletico vuol dire che siete contaminati con questo discorso e volete uscirne da questo discorso l'amore armiamoci con autorità di dio ribelliamoci a questa autorità che vorrebbero distruggerci liberiamoci e alziamo la testa e crediamo e dal sesto versetto dice uccidono la vedova e lo straniamo Ammazzano gli orfani in questo momento è come fu allora e adesso quando ne muoiono ogni giorno stiamo ritornando ai tempi dell'anno scorso. Quando le bare erano messe a mucchio e non c'era spazio per seppellirli e venivano bruciate o cremate o bruciate con la benzina per non creare dei altri problemi con epidemie fra poco se ancora durerà questo discorso che non fermeranno tutte queste diciamo lussuria perché è era una lussuria perché i deputati voleva andare alle spiagge e allora come facciamo per andare alle spiagge? Sacrifichiamo il popolo, si, sì, sacrifichiamo il povero disperato, diamo libertà così noi ce ne andiamo a fare i bagni. Andiamo nelle pizzerie, andiamo nelle discoteche adesso stanno cominciando a chiudere discoteche stanno cominciando a chiudere i bar sta cominciando a chiudere dove si assembramento numeroso tra poco non si viaggerà più perché i deputati si hanno fatto già le sue ferie Chi se l'ha fatto l'ha fatto vedete fra poco Dato che loro se l'hanno fatto chiudono tutto questo è il partito che ci governa se ne fregono chi deve morire o chi deve campare camba loro se ne fregano. Basta che loro si sono fatti le ferie eccovi è venuto qualche solletico da qualche parte. Siete contaminati anche voi da questo discorso ora non mi voglio prolungare sempre in questo discorso voglio andare avanti dove se potete. Dice, dicono il Signore non vede il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa loro. Dato che non sono nella fede se ne fregano di Dio se fossero nella fede non se ne fregassero tanto loro non credono, non hanno fede e se ne fregano di tutto e di tutti. Tanto lui non ci vede se c'è non ci vede se non c'è non c'è se c'è non ci vede peggio fanno i cavoli loro e dal versetto 8 dice cercate di capire uomini sforzatevi e aprite i vostri occhi quando sarete saggi ora cerca di avvisare questa gente cercate di calmarvi cercate di assemblarvi con modo degente calmatevi siate sobri cosa state facendo vi sta cercando di prendervi con il suo amore per farli salvare anche loro perché dio fino all'ultimo momento non vuole sterminare l'uomo che lui ha Creato fino all'ultimo momento gira priorità per salvarsi perché scritto già nel Libro della Vita. Se quell'uomo è scritto nel Libro della Vita ha fino all'ultimo istante che le porte si chiuderanno per salvarsi vedete come dio farà cose perfette e qui in queste persone stolte c'è qualcuno che si deve salvare perché scritto nel libro della vita che si deve salvare perciò gli dice cercate di capire uomini storti cercate di capire uomini storti e voi sciocchi si sì, voi sciocchi si sì, non capite cosa state facendo quando sarete saggi scoprirete in un batter d'occhio la vostra stoltezza finirà il vostro sciocchismo sì i vostri occhi si sì. apriranno come un lampo svanirà di ciò che avete fatto sarete traumatizzati di tutto quello che avete combinato e chiederete perdono a dio e gesù questi sono quelli che sono scritti nel Libro della Vita. Ecco perché fino all'ultimo istante che Signore chiuderà le porte ci sarà qualcuno che si salverà perché scritto nel Libro della Vita da secoli e dice colui che ha fatto l'orecchio, forse non è... Dio ha creato l'uomo ha creato l'orecchio e quando l'uomo lui sa forse Dio non ha creato una comunicazione ora ha avuto la comunicazione da questo orecchio all'altro orecchio e dal naso e all'orecchio. E' comunicativo se a volte quando vi entra dell'acqua riguardo a quest'orecchio essendo che quasi mi arriva nel naso o arriva nell'altro orecchio uguale che sarà naso arriva nell'orecchio e viceversa. E allora chi ha creato queste orecchie? Non ha avuto una comunicazione con chi l'ha creato stesso. Ecco perché se questa comunicazione verbale, astrale e spirituale siamo cosmo e microcosmo, siamo microcosmo, cosmo e Dio che ci ha creato su questo faremo uno studio importantissimo. Non appena il Signore mi darà autorità di farlo il tempo la forza di sbalordirò anima, corpo, spirito. Cosmo, microcosmo pari a tutto ciò che collabora con la natura vi sbalordirò a suo tempo e dal versetto 10 dice colui che ammonisce la nazione non saprà pure castigarle lui che impartisce l'uomo la conoscenza. Interrogativi certo colui che ammonisce relazione che lega ammonisce relazione non saprà pure castigarle certo dio manda per effetto del suo castigo addirittura quando comanda l'angelo per mandare una pestilenza non lo vediamo nella bibbia quando l'angelo sterminatore sterminò tutti i primogeniti in egitto e eh, ricordate arai ricordate tutti i primogeniti nell'egitto morirono tutti salvo che avevano messo il sangue dell'agnello fuori nell'architrave della porta l'angelo sterminatore passo oltre e così sarà anche adesso dio ha protetto i suoi figli le sue figlie e i familiari dei suoi figli fino al giorno della chiusura delle porte della Gerusalemme Celeste nessuno perirà fino alla chiusura delle porte per potersi salvare anche loro se spiegheranno le ginocchia davanti al figlio di dio chiedendo gli perdono si salveranno anche loro se dopo la chiusura delle porte nessuno o oh figlio o oh non figlia del credente si salverà colui che ammonisce non saprà pure castigarle certo lui che impartisce all'uomo la conoscenza l'uomo tramite i suoi servi sta avvenendo alla conoscenza tutti i suoi figli tutti i suoi pastori tutti i suoi missionari stanno facendo video e espansione predicazione in tutte le lingue in tutto il mondo per far capire che Dio vuole salvare l'umanità da tutta questa tragedia che ci manda chi non accetterà questa grazia per ira. Perciò andando avanti dal versetto 11 dice il Signore conosce i pensieri dell'uomo sa che sono vani Signore sa che i pensieri dell'uomo sono vani l'uomo che non è sapiente, l'uomo che non è sotto la protezione divina. L'uomo che se ne sbatte della fede ora è contaminato dal peccato. Dice qui il Signore conosce i pensieri dell'uomo sa che sono vani perché sono vani perché l'uomo pensa a modo suo della sua ricchezza la sua potenza della sua grandezza e pensa come bastonare di brutto il prossimo il signore è consapevole che l'uomo è traviato da questo cattivo spirito d'animo e qui dice il signore conosce pensieri dell'uomo sa che sono vani ecco perché il Signore manda i suoi servi, manda pastori, manda i suoi figli, manda lancieri suoi a riorganizzare quello che è possibile salvare in questo mondo corrotto. Ma l'uomo che ormai è destinata a morire non è scritto nel libro della vita allora non si salverà lui, ma cercherà anche di traviare quelli che sono scritti nel libro della vita cerca di trasportarli con lui o coloro che sono tanti. Ecco perché a volte ci sono delle assemblee di persone, disturbatori, persone che si mettono contro il popolo di Dio e con perché sta nascendo tutto questo massacro perché il nemico più anime fa morire e più anime che non si salveranno. Ecco perché stanno facendo questo massacro con questo virus con queste vaccini che non sono idonee. Loro non sanno o sanno il nemico che sta autorizzando queste persone che sono a comando per uccidere il popolo di Dio e tutti quelli che si fanno uccidere con l'obbligo se non vi vaccinate. Non potete entrare nei negozi se non vi vaccinate. Non potrete viaggiare se non vi fate il tampone non potete decollare. Vedete? Stanno cercando un modo o nell'altro. Di fare vaccinare tutti e portandoli alla morte perché questi vaccini non sono idonei e il bello è che dopo che fanno questi vaccini c'è bisogno. Il ritorno e questo ritorno non finirà mai finché le vene all'interno di queste persone non circolerà più il sangue c'è bisogno sempre il ritorno già siamo arrivati a tre ritorni e poi arriveremo a quattro cinque può essere tutti quelli che sono vaxanei hanno questo problema si sì, ma se non mi vaccino non... Posso andare nella scuola non andare nella scuola finché finisce questo cataclisma che c'è ma se non mi vaccino non posso stare a guardare i negozi non posso entrare nei negozi fregatene dei negozi fatteli rispedire in online che arrivano fino a casa a te piace girare guardare la bellezza dei negozi l'esposizione della merce gironzolare ti piace girare vaccinati muori ma io lavoro e se non mi vaccino non mi fanno lavorare non lavorare mettiti disoccupato Finché passa questo caos ti devono pagare la disoccupazione hai lavorato tanto. Non permettere che uccidono la tua vita se non mi vaccino non possa andare a scuola non andare a scuola. Tanto per un anno di scuola non diventerai asino più asino che sei no quello che sei rimarrai l'anno venturo. Se non ci sarà questo caos farai degli aggiornamenti e recupererai l'anno perduto ma avrai la vita la vita con te. Perché ma io faccio la professoressa. Io faccio il professore, sto vicino ai bambini, per forza devo vaccinarmi, se no non mi fanno fare il professore. O oh, la professoressa licenziati, metti per iscritto, mi rifiuto perché non vuoi essere vaccinato, denuncia chi ti sta obbligando a vaccinarti anche alla scuola. Denunciando la scuola che ti sta obbligando a vaccinarti denunciala denunci anche gli altri che cercano di sporzarti perché c'è una legge che può denunciare tutti quelle che ti obbligano a vaccinarti. Non vi preoccupate. Io sto dicendo la verità sto dicendo la verità. Se vengono qui e mi arrestano, non mi possono condannare perché io dico la verità. Il mondo ha aperto gli occhi lo sa. Il mondo che una truffa questo governo per distruggere il popolo di Dio lo sanno che sono come marionette comandate da Satana. Satana ha preso il possesso di tutto quello che ha comando e sta organizzando tutti quelli che raccomando per distruggere più anime possibile alla morte. Così non si salvano e restano sotto il dominio di Satana. Questa è la realtà era un santa verità, non gente. Non c'entra niente, c'entra soltanto l'apocalisse, si parlava del 666 sotto la mano, ma come non comprendiamo, come non comprendiamo che siamo Satana ha capito che il 666 già era sotto controllo dell'umanità e escogitato qualcosa di diverso che sta contaminando tutto il mondo alla morte allontanandola da Dio, senza che loro capiscono cosa stanno facendo, si stanno autodistruggendosi da soli, senza colpa, sono senza colpa innocenti su Soro. E innocenti sono innocenti. Ma consapevoli che macinando si moriranno o prima o dopo. Quando lingua senza vaccino. C'era la possibilità di sopravvivere con il vaccino invece prescritto la morte. A meno che non si gettano ai piedi di Gesù e come fu nel deserto che guardavano la croce il serpente di rame e si salvavano dal morso della vipera del serpente e così si salveranno da questo virus da questo vaccino piegando le ginocchia davanti al gesù vedete come chiaro come limpido il signore conosce i pensieri dell'uomo sa che sono vani dal dodicesimo versetto dice beato l'uomo che tu correggi, oh Signore, e istruisci con la tua legge per me adesso subentra la beatitudine della conoscenza del sapiente del che si sente beato e tramanda questa beatitudine agli altri e si mettono sotto la protezione celeste di dio e dicono beato l'uomo che tu correggi come correggi signore l uomo che corregge signore che si sottomette ai piedi di gesù tuo figlio dio corregge non appena l'uomo si inchina il capo e dice signore salvami ho peccato basta già dio corregge subito dirà lo spirito santo di pensare diversamente e di mettersi in salvo vedete questo è il principio di un cammino spirituale di salvezza Ecco perché Dio corregge l'uomo ed altro che sono nel versetto dice per dargli sollievo nei giorni dell'avversità. Finché la fossa sia scavata per l'empio il Signore corregge l'uomo che si fa correggere l'uomo che inizia un cammino di spiritualità ed ha conoscenza e sollievo nei giorni dell'avversità così avversità è più avversità di questa è che siamo perduti senza che ce ne accorgiamo ci stanno distruggendo tutti senza che ce ne accorgiamo fra poco tutti periranno dal più piccola al più grande se non c'è un risveglio di anime che gridano a Dio e a Gesù sì, e quando questo popolo sarà sbagliato quella fossa che hanno scavato per noi ci cadranno loro stessi, e come ha accaduto ai tempi antichi che scavavano le fosse anteprima per buttargli israeliti, israeliti si sono rivoltati contro di loro dio ci ha permesso la vendetta e loro stessi sono stati sepolti in quelle buche o impiccate in quelle corde preparate nel patibolo per israeliti capite dio salva l'uomo che si fa correggere che si prende atto del pentimento della sua vita e dio cambia dalla sua vita e manda da patibolo o alla fossa chi l'ha scavata o che hai detto un patibolo loro stessi saranno imbiccati o sepolti in quelle fosse e dal dodicesimo versetto dice poi che il Signore non odierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Versetto 14 dice queste cose nel Salmo 94 Chi ha perduto il filo siamo sempre nel Salmo 94 perché lo ripeto perché magari qualcuno che è entrato in questo video nel ritardo non sa dove leggo e magari non comprende bene la parola di Dio. Allora sto leggendo Salmo 94. Dal versetto 14 e lo leggo di nuovo per farvi capire poi che il Signore non odierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Il Signore non ha ripudiato il suo popolo aiuta perché il suo popolo è la sua eredità universale. Quando il suo popolo muore la sua eredità finisce allora Dio non permette che il suo popolo muore e contentati sta succedendo una ribellione mondiale tutti i partiti si stanno sbagliando e fra poco usciranno nelle piazze bruceranno tutti quelli che si metteranno contro il popolo popolo di Dio tutti periranno, polizia, finanza, partiti tutti quelle che si mettono contro il popolo di Dio periranno tutti. Perciò siete in tempo che da oggi voi ancora condannerà su questo cammino di uscire popolo di Dio perirà da stasera perirà perirà di notte una trombosi perirà nel sonno mentre dorme perirà come perirà morirà e destinato da Dio guardate chi si mette contro di Dio sta lottando contro Dio vorrà lasciate liberi il popolo di Dio non toccate i figli del Dio vivente perché morirete 1 2 grado versetto dice il giudizio sarà di nuovo conforme e giustizia tutti i retti di cuore lo seguiranno il giudizio di nuovo conforme che si conformerà in questo dove si sta dicendo di lasciare libero il popolo di Dio se questo governo darà il suo cuore a Dio e si sveglierà del cammino che sta facendo per uscire popolo ebreo, allora si salverà altrimenti moriranno loro saranno i primi a morire ecco il giudizio sarà di nuovo conforme a giustizia e tutti i retti di cuore lo seguiranno tutto il mondo sta aprendo gli occhi sta comprendendo che tutti stanno cedendo il popolo di dio adesso satana se l'ha preso anche con i bambini stanno uccidendo anche bambini facendosi il vaccino stanno distruggendo la gioia del Signore quando Gesù disse, lasciate che i bambini vengono a me perché di loro è il regno di Dio chi tocca i bambini tocca la pupilla del Signore. Finché non toccavano i bambini, la Cosa poteva andare adesso che stanno toccando i bambini? Non può andare, hanno toccato la pupilla degli occhi del Signore perché i bambini sono la pupilla degli occhi del Signore e qui lo dice chiaro e dal sesto versetto dice chi sorgerà per me contro i malvagi che sarà al mio fianco. Contro i malfattori tutti. Il suo popolo fra poco si sveglierà. Uscirà nelle piazze e brucerà tutto quello che è conforme per uscire popolo di tutti questi scandali che stanno facendo tutti questi stabilimenti che stanno producendo vaccine a mantenere tutte le marche ma che cosa servono quando uno vaccinato? Si deve mettere di nuovo la maschera si deve fare la terza siringa perché quello che si è fatto non è servito a niente perché caduto malato pure. Ci e contenitori e questi facevo da poco che e che si ribella sarà messo a morte e nel diciassettesimo versetto dice se il Signore non fosse stato il mio aiuto a quest'ore l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio non sono io che parlo spirito di quando finirò il video. Io non so che cosa ho detto quando vedrò questo video, non mi riconoscerò se sono io che ho parlato, io che non sono all'altezza di dire queste parole, non mi riconosco. Ma che questo che ha e dal diciottesimo versetto dice quando detto il mio piede vacilla sprofonda o oh Signore mi hai sostenuto per quando sono stato debole più vacillato a destra a sinistra e ti ho chiamato tu mai subito sorretto e sostenuto Signore. È in questo momento, ho avuto quello che ho avuto Signore mi ha dato forza, coraggio, sostegno e tirato avanti è vero signore che procedeva per l'omega tu sei il principio e la fine è questo che tu fai per me è grande e dal diciannovesimo versetto sempre salmo 94 dice quando ero turbato da grande preoccupazione di un tuo conforto ha alleviato l'anima mia per zelo ed è momenti di sconforto nei momenti di preoccupazione nei momenti di per te benevolenza negativa che mi sentivo vagare a destra sinistra non capivo che pesci prendere obbligato a te e tu mai sorretto tu mai salvato mi hai dato una dignità umana e quella dignità umana Signore mi ha dato sicurezza in Cristo Gesù. Oh Signore! Quanto sei grande e meraviglioso e dal versetto 20 sempre Salmo 94 dice il crollo dell'ingiustizia ti avrà forse come complice presso le trama oppressione in nome della legge nutrono delle ingiustizie che sta cercando di distruggere il popolo di Dio. È vero che cercano altri complici e non sanno come convincerli a venire dietro loro allora stanno escogitando dei meccanismi che le persone sono come le pecore che vanno a macello. Senza che si accorgono c'è chi non vedono che una pecora sta andando verso quella strada e loro seguono quella pecore e gli altri seguono quelle pecore e gli altri seguono le pecore ancora e vanno a buttarsi dal burrone senza che se ne accorgono come furono quei maiali quando il Signore salvo indemoniato aveva miliardi di miliardi di demoni dentro e viveva nei cimiteri e quando fece uscire tutti questi demoni la legione demoni disse a Gesù se ci fai uscire da questo uomo, mandaci in quei porci e così fu gesù e andarono in qui. porci e quando quelle anime diaboliche andarono nei porci si buttarono tutti dal precipizio e così sono questa umanità che non comprendono non vedono che tutti si stanno vaccinando Stanno andando verso una la morte sicura. Tutti seguono quelle persone stanno andando tutti a buttarsi dal precipizio a morire. Ecco il trono delle ingiustizie ti avrà forse come complice esso che trama oppressione in nome della legge per via della legge si servono della legge quando legge non ce n'è ancora non hanno fatto una legge obbligatoria che tutti si devono vaccinare non la possono fare perché non verrà accettata da nessuno questa legge allora stanno obbligando in un modo o nell'altro per sterminare questo popolo di poterlo ma siamo ancora in tempo a ribellarci e uscire da questa zona buia che si sta portando al precipizio di buttarsi come furono i porci che si buttarono dal precipizio morirono tutti così saremo noi non precipitiamo in questo burrone di morte ma apriamo gli occhi e sterminiamo chi ci vuole uccidere che una serie anche lesione familiare che contro di noi anche lui morirà guardate cosa sto dicendo chiunque rimetterà contro chiunque rimetterà contro il popolo Dio morirà e decretato da Dio ha decretato chiunque rimetterà contro di me morirà e dal versetto vengono decisi e avvengano insieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente si avventano contro innocenti bambine stanno vaccinando le bambine senza che hanno colpito non capiscono niente bambine il bambino a mamma ci dice se noi ci siamo vaccinati e allora anche tu perché almeno siamo vaccinati se moriamo abbiamo concluso guardate a che punto siamo allora se un familiare voleva morire Meglio morire il familiare che i bambini. I bambini sono gli occhi del Signore, le pupille del Signore. Attenzione! Apriamo gli occhi. Apriamo ribelliamoci ecco il versetto 22 sempre Salmo 94 dice mai il Signore è il mio riparo e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio chiaro chi ha il Signore non ha da preoccuparsi che fanno vengono mettono in galera ci devono dare da mangiare. Ma che si mettono contro Dio perirà attenzione. Apriamo gli occhi ribelliamoci chiunque chiunque si mette contro i bambini. I bambini sono le pupille del signore hanno toccato i bambini verranno sterminati tutti coloro che toccano i bambini moriranno periranno tutti e dal ventitresimo versetto sempre salmo 94 dice egli farà recare su di essi lavoro malvagida e le distruggerà per la luce loro malizia e il Signore nostro Dio li distruggerà. Vedete Dio ha decretato questo distruggerà Dio chi si è messo contro i bambini che sono la pupilla degli occhi del suo figlio Gesù nel Tempio disse non toccate i bambini, lasciate che vengano a me perché di loro è il regno di Dio che si fa come un bambino diveterà il re avete capito se non toccavano i bambini. Allora può darsi che il Signore ancora dava spazio» ma hanno toccate i bambini adesso e la loro fine e qui lo dice chiaro nell'ultimo versetto versetto 23 salmo 94 dice egli farà ricadere su di essi la loro malvagità li distruggerà per la loro malizia salmo 94 versetto 23 L'ultimo versetto farà ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia e consapevolezza di quello che stanno facendo loro sono consapevoli che questo vaccino non va ma sono annebbiati da Tata Satana ha oscurato la loro mente li ha ottusi sono non ipnotizzati basati sono con il cervello bloccato se si sveglieranno non ricorderanno neanche cosa hanno fatto perché tutti questi capi che si sono messi contro il popolo di Dio se non si svegliano e che non perdono periranno. Dio ha decretato in quest'ultimo versetto C'è decreto farà ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia e il Signore nostro Dio li distruggerà. Fin qui la parola del Signore Salmo 94 Dio ci benedica Amen Bene. Cari fratelli e sorelle. Voglio salutare ancora tutti quanti quelle che sono inseriti in questo video e voglio ringraziarli perché hanno messo qualche versetto oppure qualche cosa scritta o qualche saluto. Voglio ringraziare ancora fratello Danilo Saltafossi Dio ti benedica buonanotte a Sabrina Vettore. Dio ti benedica buonanotte a Francesco Fangano Dio ti benedica buonanotte Francesco ancora Dio ti benedica e a tutti coloro che sono di nuovi che stanno guardando questo video e sicuramente questo video farà il giro del mondo perché la profezia che messo in questo video è realtà e toccherà i cuori di tutto il mondo. Appena si salverà lo invio condividetelo in tutto il mondo in Whatsapp in tutti i social work perché è importantissimo che tutti ci ribelliamo alle autorità chiunque è in autorità che sta cercando di uccidere i bambini con questo diciamo antidoto che vorrebbe salvarle invece. Lì sta cercando di ucciderle e moriranno tutti tutti coloro che sono messi contro i bambini che sono le pupille degli occhi del Signore periranno tutti. Vi saluto nella pace del Signore e voglio pregare per questo ciò che è il. Signore mi ha fatto dire perché io appena chiudo il video. Non so neanche cosa ho detto. Non so che cosa ho detto io sono inconsapevole di quello che ho detto non mi ricordo neanche che cosa ho detto quando vedrò questo video e come se mi sveglierei dal sonno profondo. Come se fossi in coma Dio ha parlato attraverso la mia bocca palesando di amore ti voglio ringraziare Padre nel nome di Cristo Gesù per quello che tu hai fatto dire anche a costo di qualsiasi cosa io mi ho messo nelle tue mani la mia vita nelle tue mani si faccia di me quello che tu vuoi. So che tu non mi farai perire solo che tu mi guarderai con la tua mano potente, ma ti prego padre salva i bambini salva l'umanità. Da questa atroce morte certa di questo vaccino seppellisci padre tutti quelli che vogliono uccidere bambini. Ti prego padre fai svegliare questo tuo popolo esca fuori nelle strade e incendi tutte le autorità che sono in queste cliniche e vogliono vaccinare questa gente che possa bruciare tutti questi vaccini tutti perché non servono a niente. Ti prego Padre benedici ancora i piccoli fanciulli che sono gli occhi del tuo figlio, le pupille del tuo figlio Gesù. Grazie Padre ti ringrazio Padre Celeste nel nome di Cristo Gesù benedici questa notte ancora e benedici ancora il cibo che ci mangeremo dato che ancora non abbiamo mangiato signore benedici la notte benedici ancora i nostri familiari che anche loro possono comprendere e che possono fare ogni cosa secondo la Tua parola. Ti ringrazio Padre nel nome di Cristo Gesù che Tu hai benedetto in eterno. Amen Amen